Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video con il nuovo Electric Studios. Allora, oggi questa sarà la primavera challenge che faremo. E Abbiamo fatto la camicia su ghiaccio challenge già un anno fa e diciamo che era una prova quella. Questa è una vera sfida e sarà la sushi challenge. Allora, come funziona? Noi dovremo, ci sfideremo io e lui e dovremo, <coughs> abbiamo ordinato gli stessi piatti ognuno di noi dovrà mangiare tutto il piatto vince chi mangia prende il punto e chi mangia tutto prende il punto e vince chi Chiede... lascia qualcosa che avanza ha finito e non prende il punto poi si vede che ha più punti vince tanto inquadriamo e... il tavolo vabbè, sì, vediamo che questa è solo il primo abitazione e vediamo se riusciamo a mangiare tutto quindi vi lascio Abbiamo Lorenzo Brocco, Davide Fiocco e Andrea Matturco che sono iscritti e mi servono. Quindi lasciate commenti se volete altri tipi di challenge e possiamo dare il via a questa sfida. Via! No, aspettate un attimo, vi ho chiesto qual è la vostra strategia intanto? Allora la mia strategia è andare dal più leggero Pesante, pesante, pesante, pesante, pesante. Okay. è pesante, è pesante è proprio la direzione. Ok, e la tua? Io mangio basta. Ok, iniziamo. 50, 50, 2, 3, 4, 5, 6, 58 60. 60. 60? Quelli da due? Eh, 58 Da due c'erano le uova e anche il polipo È vero? 60 tocchi a testa E la morte sta per giungere a Nova Electric Studios Vicino lui allora eh, la parte 3 avremo una si sì, va sono andato giù pesante e hanno ordinato una tartare la tartare di tonno no di salmone saltar di salmone. salmone poi adesso arriverà il cono il conetto e il tempura e il tempura <ride> Mi sa che Giulio è un po' è un po' troppo eh, Mi sa che la challenge qua Giulio. Ci vediamo la parte 2 se non muore